Buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano da Pop Up, siamo in collegamento straordinario da Copacabana dove tra pochissimi attimi inizierà ci la viglia e sta per arrivare il Papa, Marco? Sì, ciao Maria Rosaria, il Papa sta proprio scendendo in questo momento da, dall'elicottero, noi vediamo le immagini, dietro di noi c'è il palco, non so se riuscite a, a vedere i maxi schermi, sì. eh? il Papa sta arrivando sì, proprio lontano. in questo momento, ormai guarda mh, la, la, la spiaggia di Copacabana è, è, è proprio piena di, di, di pellegrini, noi abbiamo un ospite importante definito da, da Globo, la rivista che noi abbiamo seguito tutti i giorni, non so se riesce a sentire, sì, sì, cominciano a vedersi le immagini del Papa proprio in questo momento, stringendo la mano alle persone che stanno vicino, e, e il Globo dicevo, ha definito il guru tech del, del, del Papa, no? un, un titolo anche eh, simpatico, una prima pagina della, della, della rivista e poi un articolo eh, all'interno della, della rivista Globo. E, visto che mancano proprio 30 minuti a questo grande appuntamento, della giornata mondiale della gioventù, della fase centrale della, della giornata mondiale della gioventù, volevo chiedere a padre Antonio Spadaro eh, quanto è importante vivere la giornata mondiale della gioventù in rete, visto che la rete è un, un ambiente e quindi una possibilità per tante persone che sono rimaste a casa o che, sono, che stanno lavorando di seguire tra 30 minuti questo importante evento, gli do le cuffie. Sì buonasera anzi buonanotte a tutti eh... Qui il clima è molto caldo e c'è un grande entusiasmo. La giornata mondiale della gioventù è una esperienza, tutte le esperienze sono fatte di immagini, suoni, parole, relazioni, contatti. Ecco, il mondo digitale il mondo dei social network permette di poter vivere tutte queste esperienze condividendole con gli altri. E quindi qui abbiamo un milione, anzi dovrei dire forse due milioni di persone, sembra che i numeri siano questi oggi, alle 4 la spiaggia di Copacabana era già completamente piena, e allora abbiamo un, due milioni di persone che stanno condividendo con i loro amici queste immagini, questi suoni, queste, queste idee, questo, questo fatto di essere in un luogo e quindi in relazione con tutti gli altri. In fondo la giornata mondiale della gioventù quindi non è un'esperienza che si fa solo qua. Ma grazie alle reti sociali è possibile viverla in qualunque parte del mondo, in maniera molto diretta, molto, molto vivace. Io stesso su Twitter e su Facebook sto cercando di essere molto, molto attivo e vedo che c'è un grande dialogo, una grande discussione e soprattutto un grande entusiasmo per, il Papa, per quello che il Papa sta dicendo e sta facendo.